saltano in mente quei ricordi sulle zampe ritesi Lascia due fangosse impronte nella memoria mia La bossa di maggio è lenta, sì Mi lega al guinzaglio ed io resto qui Solo ad aspettare